Non sarei intervenuto, però è chiaro che il consigliere Figliomeni con il suo intervento insomma, un po' va a solleticare e andare un po' a stuzzicare il, anche un po' il mio ego, insomma, anche se non sono una persona eh, che normalmente cerca di mettersi in mostra e lo sapete. Dunque, no, vorrei eh, probabilmente è chiaro che la presenza del consigliere Figliomeni in commissione di recente diciamo, genesi e il, evidentemente un po' di memoria che eh, sul rispetto a quella che è la situazione generale si va perdendo perché è preso da tanti impegni eh, no, no assolutamente, assolutamente, non mi permetterei mai no, evidentemente ha perso di vista un particolare, tutti questi procedimenti che sono eh, in eh, votazione oggi, che sono passati in commissione ce ne saranno degli altri Credo che ne abbiamo portati da quando siamo diciamo, al, eh, al governo di questa, di questa amministrazione forse qualche centinaio di provvedimenti come questi. Ecco, la domanda da farsi rispetto al, a tutto questo fenomeno è proprio questa, vale a dire ma com'è che questa amministrazione porta 220, 230, 240, 250 delibere? o proposte di delibera per il riconoscimento di debiti fuori bilancio con date di riferimento per le delibere stesse o meglio per gli eventi che sono scritti all'interno delle delibere che riguardano addirittura il millennio scorso cioè, no, quindi per non dire mi accontenterei del selico, di secolo ma in realtà alcune cose trovano genesi nel millennio, nel millennio scorso allora il punto è proprio questo, questa amministrazione ha fatto un lavoro grazie anche agli indirizzi della commissione bilancio che ha operato proprio in, in, in sede specifica sulla lavorazione dei debiti fuori bilancio, dando degli, ed esprimendo formalmente degli indirizzi sui criteri che dovevano essere applicati o che si suggeriva fossero applicati per la lavorazione di arretrati paurosi. La domanda è proprio questa. Ma perché l'amministrazione si è trovata a dover gestire centinaia e centinaia di deliberi di debiti fuori bilancio accumulatesi negli, nei decenni e che effettivamente, come diceva correttamente il consigliere Filomeni, non hanno permesso di riconoscere a chi ne aveva diritto il giusto, eh, la, la giusta, il giusto riconoscimento? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Poi, su diciamo, qualsiasi evento, eh, colleghi, si può migliorare. Su questo credo che è sempre doveroso da parte di chi amministra immaginare che si possa fare meglio e che si possano recuperare altri spazi in termini di correttezza dei procedimenti amministrativi. Il problema è che credo che la priorità di questo ente è di, fare, di centrare due obiettivi. Innanzitutto riconoscere, come ho detto, a chi ne ha diritto i fondi, spesso sono aziende che grazie a quei fondi riescono a sopravvivere o cittadine che hanno subito dei danni e che vedono il risarcito il proprio, il, eh, il proprio danno dall'altra è eh, permettere all'amministrazione di non avere questa spada di Damocle che eh, diciamo, condiziona comunque i conti e che ci costringe a fare gli accantonamenti e soprattutto quando poi le cifre sono importanti e che derivano, ahimè caro eh, collega Figliomeni anche da cattive e pessime gestioni del passato, soprattutto quando si parla di partecipate, quando si parla eh, di eh, grandi eventi che hanno coinvolto questa amministrazione. Per cui io direi collaboriamo, andiamo avanti, apportiamo, apportiamo migliorie. Nel mio intervento precedente ho citato io stesso la la volontà di coinvolgere e di chiedere all'Avvocatura un supporto per capire quali sono i principi che regolano l'iscrizione eh, di Roma Capitale in propria difesa nei procedimenti amministrativi e giudiziari. Per cui io direi di, su, eh, sulla polemica sul, relativa al fatto che questa amministrazione non stia facendo niente sui debiti fuori bilancio, e non, so benissimo che Lei nelle amministrazioni precedenti non era, non era presente. Qualche suo collega probabilmente sì però, se le domande non ce le siamo fatte nei decenni passati, quando succedevano queste cose, bene o male, eh, proviamo adesso no, a, guardare, a guardare avanti, che siete, perché se poi ci costringete a fare sempre le solite rilevazioni sui comportamenti errati del passato che guardi, a un certo punto hanno stancato anche me, si figuri. No? Quindi, su questo direi che eh, questa amministrazione sui debiti fuori bilancio un bel voto a scuola superiore alla piena sufficienza io credo che lo meriti. Per cui su questa cosa direi veramente di continuare ad andare avanti e di lavorare serenamente come abbiamo fatto fino adesso. Grazie.